Ciao, oggi ti voglio parlare di una cosa molto interessante, perché ci sono delle persone, e probabilmente anche tu, come anch'io in passato, che pensano che quando si tratta mh, di fare delle cose poco importanti, non sia importante la scelta che essi fanno. Ti è mai capitato di doverti trovare in una, situazione, di trovarti in una situazione in cui hai pensato «Vabbè, quello che sceglierò alla fine non è così determinante per la mia vita, non è così importante» ricordati che quando tu scegli di fare magari le cose più facili nella vita e non ti poni nell'ascolto di te stesso e non scegli di fare le cose che sono importanti magari per i tuoi macro obiettivi, per rispettare i tuoi valori, beh in qualche modo ti stai danneggiando perché tu stai creando, stai creando un... Come possiamo chiamarlo? Beh, stai creando una modalità di pensiero, stai creando un atteggiamento, un comportamento e un'abitudine. Ricordati sempre che come tu fai, sei portato a fare le piccole cose facilmente farai anche quelle grandi e quelle importanti, quindi quello che è il mio suggerimento di oggi è di portare veramente tanta attenzione in tutte le scelte della tua vita, questo ti permette anche di essere maggiormente del presente, di rispettare maggiormente te stesso perché magari in alcune situazioni ti troveresti a scegliere quello che magari la maggior parte delle persone sceglie se quella cosa è ok per te va bene ma se quella cosa in qualche modo crea uno scompenso dentro di te o in qualche modo va contro i tuoi valori, va contro i tuoi principi o ti porta in una strada che non è la tua è importante che tu faccia veramente attenzione per cui porta attenzione in tutte le scelte e come ben sai, forse se mi segui da un po'